No, come ti immagini uno sport di base tra vent'anni, visto le tante idee che stanno uscendo oggi? Ah, io sono convinta che insomma, questa generazione non solo abbia tante idee, ma soprattutto abbia la passione e la voglia di fare e di concretizzarle. Il problema è che abbiamo un sistema arrugginito, io mi auguro che da qui a vent'anni questo sistema si sia un po' come dire, anche... Sciolto tra virgolette, che tutto possa essere un po' più semplice. Per perché... non sbagliare, Versace e Giusy, cosa, <ride> cosa, cosa farà tra vent'anni nel mondo lo sport? Come si no vede? io sento so cosa, cosa farò la settimana prossima, quindi tra vent'anni non te lo so proprio dire. Ti vedrai come aiuto e supporto al mondo dei giovani nello sport. Io. Mh... Sto provando a modo mio di dare il mio contributo, continuo a correre, ho fondato una ONLUS, aiuto la promozione, sono amica del CSI, quando ci sono comunque avvenimenti sportivi io non manco mai, eh, organizzo io stesso eventi sportivi per promuovere eh, i veri valori dello sport, sono ambasciatrice di questo progetto internazionale, si chiama Save the Dream e, e quindi insomma io mi auguro lì dove c'è la possibilità, se il mio contributo può servire, perché no? Ringraziamo esatto. Giusy.